Eco Alfa 3, hotel Alfa Bravo, is correct? Grazie, grazie, sta corretta, correttissimo Alessandro, è a 3HP, è a 3, HB, a 3 -alfa, Bravo, 5, 7, per te, 5, 7 nel confine francese della Catalogna, le Pirinei. Eh, siamo, siamo Roberto, Roberto è il mio nome. Ciao, buon anno, Alessandro. America Zulu Sierra, America Zulu Sierra. Avanti America Zulu Sierra. Roger, Italia Uniformotto, America Zulu Sierra, 5859 per te, QSL? Sì, Alessandro, 5859 a Napoli, ciao! Ciao, 73, buon anno, ciao! Ciao, ciao! Sierra Victor, Bucco, Sierra Sierra Victor, Bucco, Sierra Sierra Victor Chu, hotel Sierra Yankees, correct? 3, 3, 3, 3, 3, Roger. Roger Roger Sierra Victor 2 Hotel Sierra Yankee, your report is 5859. Italia Uniform 8 Charlie Golf Charlie. Ok, Italia Uniform 8, Golf, eh, Charlie, Golf Charlie, scusami. Eh, 5-9 più, più per te. Sì, tu sei 59 5-9 reali, eh, in questo momento a casetta complimenti per il segnale anche se 5RP, qui la modulazione è un po' bassa, un po bassa però è, diciamo che è, è abbastanza normale grazie per il collegamento e buona continuazione oh grazie a te per aver risposto alla mia chiamata con gli auguri di buon anno ciao ecco alfa qui. 2 del tango alessandro oh roger Eco alfa 2 delta tango ciao manuel tutto bene per te e ti ascolto benissimo e complimenti per il tuo lavoro con il FA2 del Cattago, buona serata ciao Manuel e sto lavorando adesso con lo CEGU, l'X6100, quello nuovo, e molto bene il tuo segnale, 59 più più reali ciao 73 grazie eh, grazie mille, è un grande piacere ascoltarti saluti, buona serata e col FA2 del Cattago ciao ciao ancora Italia Tango 9 Foxtrot Eco Golf ok Italia Tango 9 Foxtrot Eco Golf 5,9 più 10 più 20 eh, per te 5,9 più 10 più 20 in giugno November 44 Victor Lima complimenti nome operatore Alessandro con gli auguri di buon anno a te il cambio 5,8 e 5,9 Italia Tango 9 Foxtrot Ah Roger ti do conferma Italia Tango 9 Foxtrot Eco Golf Italia Tango 9 Fox Eco Golf QSL QSL questo Ok grazie Delta Fox 9 Papa Eco Delta Flameda 9 Papa Eco Delta Fox 9 Papa Eco is correct Correct allora va la potente da copie Milan Delta Fox 9 Papa Eco a fast The handle is Hans, Hotel Alpha, Nancy, Santiago. Hans the name. Many thanks. Many thanks, uh, Hans. Uh, uh, my name is Alessandro. Your report is a uh, 59 plus 10. 59 plus 10 QSL. Have a good day. Ciao. Thank you to you, my friend. Happy New Year. Bye bye. Roger, Florida 4, Italy, Sierra Zulu 5758, your you report, back to you Roger, Roger, hello my friend you are 5x5, 5x6 55, 56. Michael, Stroke Mobile, Roger Roger, Roger, Florida 4, Italy, Sierra Zulu Stroke Mobile, QSL Delta, Kilo 1, Papa, Papa Delta Kilo 1 Papa Papa 59, Reference Sota, Italy 0921, QSL. Italy 09, Question Mark, Question Mark from Delta Kilo 1 Papa Papa. My name is Walter. I spell Whiskey Alpha, Lima, Tango, Echo, Romeo. And the Kuti H is near Mainz, near Frankfurt, a small town.